numeri primi e numeri composti prendiamo in considerazione i primi numeri interi da 1 a 10 consideriamo il numero 1 il numero 1 lo possiamo scrivere come una volta 1 oppure 1 per 1 se aggiungiamo ad 1 un'unità otteniamo 2 anche 2 lo possiamo scrivere come una volta 2 oppure come 2 volte 1 cioè 1 per 2 Oppure 2 per 1 se aggiungiamo un'unità al 2 otteniamo il numero 3. Anche il 3 lo possiamo scrivere come una volta 3 oppure 1 per 3 oppure come 3 volte 1 ovvero 3 per 1 andando avanti col 4, le cose si fanno più interessanti. Anche il 4 lo possiamo scrivere come 4 volte 1 o 4 per 1 oppure come una volta 4, ovvero 1 per 4. Il numero 4 però lo possiamo scrivere anche in un modo alternativo, ovvero come 2 per 2. Possiamo prendere 2 due volte e otteniamo il numero 4. Aggiungendo 1... Al numero 4 otteniamo il numero 5. E il numero 5, tanto quanto l'1, il 2 e il 3, lo posso scrivere soltanto come una volta 5, oppure 1 per 5, oppure 5 volte 1, ovvero 5 per 1. Il numero 6, invece, diventa interessante quanto il 4. Il numero 6, oltre a essere scritto come una volta 6, oppure come 6 volte 1, lo posso scrivere anche come 3 volte 2, ovvero 3 per 2, oppure come 2 volte 3, ovvero 2 per 3. Il numero 7 invece lo posso scrivere soltanto come una volta 7 oppure 7 volte 1. In questa tabella quindi si vede che il numero 4 e il numero 6 sono gli unici numeri tra l'1 e il 7 che posso scrivere come prodotto di numeri primi. Cioè il numero 4 e il numero 6 si chiamano anche numeri composti in quanto li posso scrivere come il 4 due volte 2, 2 per 2, il 6 lo posso scrivere anche come 2 volte 3 oppure 3 per 2. Il numero 1, 2, 3, 5, 7 invece si chiamano numeri primi. Li posso scrivere soltanto come 1 per se stessi. Il numero 8 lo posso scrivere come 1 per 8, 8 per 1, oppure lo posso scrivere anche come 2 volte 4, dove però il 4 lo posso scrivere come 2 volte 2, quindi l'8 lo posso ottenere moltiplicando per se stesso 3 volte il numero 2, quindi 2 per 2, per 2. Se prendo il 2 due volte, il 2 due volte, ancora due volte, ottengo il numero 8. Il numero 8 pertanto è un numero composto. È un numero composto anche il numero 9, che posso scrivere come 1 per se stesso, ma posso scrivere anche come 3 per 3 volte, ovvero 3 per 3. Il numero 10 è un altro numero composto in quanto oltre a scriverlo come 1 per 10 o 10 per 1 lo posso scrivere come 2 volte 5 5 per 2 oppure 5 volte 2 cioè 2 per 5 quindi se consideriamo i numeri interi da 1 a 10 vediamo che abbiamo 5 numeri primi che sono l'uno il 2 il 3 il 5 e il 7 che posso scrivere soltanto come 1 per se stessi, mentre abbiamo 5 numeri composti che sono il 4, il 6, l'8, il 9 e il 10 che posso scrivere anche come prodotto di fattori primi o di numeri primi. Il 4 lo posso scrivere come 2 per 2, 2 volte 2, il 6 lo posso scrivere anche come due volte 3 o 3 volte 2. L'8 lo posso scrivere come 2 per 2 per 2, il 9 come 3 per 3 e il 10 come 2 per 5 o 5 per 2.